dove mi hai portato siamo arrivati ragazzi sei vicino a noi? la vostra anima continua a esistere? Mi sembra chiaro no? I vostri corpi sono stati sepolti qua? Potete dirci in quanti siete? C'è qualcuno di voi che vuole lasciarci un messaggio? Ciao io sono Alessandro Qualcuno ha voglia di comunicare con me? Chi sei, come ti chiami? Sai che ho di colpo un gran mal di testa, Ale? Ma dai? Sì. Non prendete la nostra energia per comunicare, usate l'energia di questi strumenti, di questa torcia. Cosa volete dirci? Diteci i vostri nomi, per favore. Come? Dove vi trovate? Potete fare un rumore? O venite qua e toccate uno di noi. potete farlo pazzesco sta la successione hai detto venite qua si è vista una. si sono mosse le piante. Una folata di vento? Sì, sì. come se da lì arrivasse qui, uh -huh. ok? Non so anch'io. Fateci capire in qualche modo che siete qua vicino a noi. senti il profumo di fiori? Mm -hmm. è forte? eh? sì ma ci sono fiori qua dentro? tutto tranne che fiori Ale. pazzesco fiori proprio fiori qualcuno può farsi vedere per favore? provo a fare un paio di foto. sì O fatemi sentire. Oh, la Sì sono una aereo, una modalità aerial. Eh? Brilla, guarda. 5.8, 5.6, Ale il millimeter 2.4 C'entra qualcosa il cellulare, dici? Ma se c'è uno fly, no. No, fly, non fa niente, no? No, no. Avvicinatevi, per favore. Fatevi vedere. k 2 01 02 Sei qua vicino a noi? Fatti vedere, fatti sentire, fai qualcosa. 3.8 Per un attimo ho fatto 3.8 in quadrato? No. 1.8 5.3 8.2 oh, avvicinati 1. vieni qua 1. non scappare non aver paura 2.0 vieni vicino a noi vieni avvicinati provo a toccare la mia mano guarda come si muove sto fiore qua accarezza, fai qualcosa, prendi la mia mano, toccala lo senti? senti sì ma che buono sembra di entrare in un fioraio proprio mm -hmm. sei tu? sei qua vicino? a toccarci, fai qualcosa, fate sentire, fai un rumore. La sensazione però che ci sia qualcuno è forte, forte vero? vero? però mi sembra anche qualcosa di positivo non di negativo sì, come sì. sensazione non è? Eh, sono arrivato qua ed ero terrorizzato mi, so, mi sono sentito un po' sollevato quando ho visto che c'era la catena al cancello però star qui prima era veramente un'atmosfera da brividi, spettrale uh -huh. ora invece mi sento particolarmente tranquillo non so se sia un bene o un male ma non ho più paura sentiamo profumo di fiori un buon profumo di fiori è il vostro profumo? Mm. Sì, di... prima qualcuno 3.9 3.9 dicendo? Vale prima? prima? abbiamo avuto la sensazione che qualcuno si stesse avvicinando a noi Eravate voi? Mm. Sì? un well, erano più tossine fa sentire sì. sì, sì, sì in quanti sono? In quanti siete? Ditemi un nome. Qualcuno mi dica il suo nome. No. Hanno parlato tutti insieme. Mm. Tre voci diverse ho sentito. Parlate uno alla volta. Uno alla volta. Uno solo, dimmi il tuo nome. Sono. può essere? Poi sembrava una voce maschile Dai, dimmi il tuo nome, chiaro Eh, non ho capito però Due volte che con la coda dell'occhio vedo un'ombra nera passare Anch'io? Qua? Sì Non so se è un insetto eh, Non lo so Vuoi lasciarmi un messaggio? Eh sì Sì mm -hmm. State bene qui? Siete in pace? Grande... Possiamo dire che esiste una vita dopo la morte? Ha detto una cosa lunga. Oh, cos'era? È arrivato il momento di salutarci. Di dirvi grazie. Vi salutiamo, vi auguriamo pace e serenità. Allora Tere? Allora che, anche stavolta è finita così. Bene Però o male? Abbiamo prove certe, io vorrei quella indagine dove tu vai. Fai delle domande, pem, pem, pem, hai delle risposte, eh, eh. ma poi anche delle prove comunque visive, no? Che eh. si materializza davanti, eh. ti dice sì, hai rotto le palle, non venire più. <ride> <ride> ecco, io vorrei un'indagine. Ma, come ma tu sai vuoi. perché non ti succede questa cosa qui? Perché? Perché se tu fai un'indagine dove appare un fantasma sulla tua telecamera, ah. poi tu non fai più video, perché dici ok, io sono a posto, il no, fantasma no, l'ho visto, l'ho inquadrato". Eh. è ovvio che il fantasmino non si deve materializzare per intero una gamba, una volta una gamba, una volta una mano <ride> però io vorrei proprio quell'indagine cioè, decisiva no? dove tu dici non ci sono così, dubbi non, non puoi avere dubbi okay. voglio quel video e finché non avrò quel video io non mi fermo alle. oh che palle <ride> Allora, a livello di sensazioni, eh, ci sono state sensazioni, a me è il profumo Profumi. di fiori, ma che anche l'altra volte... volta il profumo di fiori? Ah sì? Mm -hmm. E comunque ricordiamo che questo è un cimitero abbandonato, lasciato al degrado, quindi Purtroppo. non c'è nessuno che porta fiori, che, che potessimo dire, vabbè ci sono dei fiori che profumano, quindi è vero. Eh, questo mi ha colpito molto, ma era un profumo buono, di fiori freschi, mm -hmm. sembrava di entrare dal fioraio Poi a livello di sensazioni tipo paura, tranquillità eccetera devo dire che... No, dopo il primo impatto perché la fine è più suggestione, no? sei in sì, un sì, cimitero sì. abbandonato al buio Una volta luci, che realizzi senza... comunque che non c'è da aver paura Anzi c'era anche fin troppa calma forse è vero. A parte un vecchietto che è passato in bicicletta. Che ci, che fatto... ci faceva? Senza luce, <ride> senza niente. Ci ha fatto un attimino sobbalzare. Mm. Però ci sta, dai. Ok. È stata una bella indagine. Mm. Quindi dovremmo vederti ancora in un altro video? Sì, mm. per forza. Mm. Ragazzi, vi salutiamo. Speriamo che vi sia piaciuto mettete un bel like e condividete tutti i nostri video mi raccomando per poter far crescere questa bella community se eh? avete notato qualcosa nel video che ci è sfuggito scrivetelo come sempre nei commenti perché li leggiamo sempre oh no!